ciao a tutti oggi prepareremo la torta magica alla nutella il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa per la ricetta ci servirà uno stampo con apertura a cerniera del diametro di 24 cm. abbiamo rivestito il, forno, il fondo con carta da forno e abbiamo unto i bordi con il nostro staccante per teglie gli ingredienti sono nutella uova granella di nocciole e zucchero al velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla. Mettiamo le uova. Chiudiamo con il coperchio il misurino e li facciamo montare per 10 minuti. A velocità 4. Nel frattempo sciogliamo a bagnomaria la nutella. Le uova sono ben montate adesso richiudiamo con il coperchio senza il misurino e dal foro del coperchio con eh, le lame in movimento eh, andremo ad incorporare la nutella azionando il bimbi per due minuti a velocità 3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 Una volta che la torta si è raffreddata adesso la decoreremo con della nutella che scioglieremo a bagnomaria, con la granella di nocciola ed eventualmente con dello zucchero a velo. Torta magica alla nutella, grazie e alla prossima ricetta.